Benvenute e benvenuti, sono Ilario Reficio insegno canto moderno e canto armonico. In questo video voglio parlarvi del canto armonico femminile. Partiamo dal presupposto che tutti nella voce abbiamo gli armonici. Se adesso io faccio una A, potete vedere nello spettrogramma alle mie spalle, che contiene tutti gli armonici ah, cosa succede nel canto armonico nel canto degli armonici succede che io scelgo di eh, filtrare e selezionare un armonico specifico che mi dà una nota specifica appartenente alla serie armonica naturale come si fa questo ci sono delle tecniche delle varie tecniche oggi vi voglio parlare di due tecniche in particolare con cui potrete cominciare anche l'apprendimento del canto degli armonici. Ora potete fare insieme a me questo esercizio. Potete passare da U a I molto molto lentamente in questo modo. Mi raccomando la lentezza è fondamentale perché questo perché i nostri cari amati armonici si nascondono tra una vocale e l'altra quindi è fondamentale andare a cambiare la forma della vocale in modo molto lento per poter sentire gli armonici questo è il primo esercizio il primo passo per eh, riuscire a ottenere gli armonici quindi ripeto andare da u a i molto lentamente cercando di chiudere un po' le vocali, quindi la mia bocca quasi sembra non muoversi. Questo perché sono movimenti veramente molto piccoli, sono dei micro movimenti mm, muscolari che col tempo riuscirete a controllare molto bene. Come anticipato all'inizio di questo video, tutti possono cantare gli armonici. L'importante è scegliere una nota a voi comoda, da mantenere costante ma senza sforzo eccessivo. Vediamo insieme come sceglierla al meglio. Per le voci femminili e per i bambini, consiglio di iniziare con il Do centrale del pianoforte, che facendo parte della quarta ottava presente nello strumento, si indica con la sigla Do4. Da qui potete provare a scendere verso il Si magari anche il Sol. Se il Do4 vi risultasse troppo basso, provate a salire verso il Re4 o addirittura verso il Mi4. Tenete conto però che gli armonici migliori si ottengono con le note comprese tra il Do3 ed il Do4. Per le voci maschili invece consiglio di cominciare con una nota compresa tra il Do3 ed il Sol 3. Sperimentate aiutandovi con uno strumento musicale, va bene anche un'applicazione per smartphone. La seconda tecnica che oggi voglio introdurre è quella della doppia cavità. Consiste nel splittare la cavità orale in due grazie all'utilizzo della lingua. Se questa è la nostra cavità orale, e questi sono i nostri denti, la nostra lingua la mettiamo più o meno in questa zona poi troverete il vostro punto perfetto e facciamo da UAI con la lingua appoggiata in questa zona, quindi così ci sono dei suoni che non vi aiutano eh, potrebbero essere tipo questo o ancora un altro timbro comunque sempre molto arioso come... quindi mi raccomando una M che vibri dietro i denti naturale, spontaneo, costante e ben proiettato. Mi auguro che questo tutorial sia per voi d'aiuto per cominciare lo studio degli armonici. Per qualsiasi domanda io sono a disposizione, potete scrivermi sotto nei commenti o anche nella mail privata se preferite sarò felice di rispondervi. Nel prossimo video parlerò della tecnica falso cordale per le donne ci vediamo al prossimo tutorial molto, molto il timbro perfetto per fare gli armoni